Ora iniziamo a preparare un po' di cose. Iniziamo sì, con, la, con uh, a le marinature. Le marinature, sì, che io ora... I limoni serve. Faccio spremuta di limone Questo era un bel limone, però fin conti sono, sono meglio per spremere questi qui. Questi sono un pochino meno grossi. Che hanno diciamo la buccia un pochino fina Diciamo che il... Il limone ci servirà per marinare sia il petto di pollo sì, sia i gamberetti di un pollo possiamo mettere subito nei gamberetti eh, questo qui quello per no. il petto di pollo lo sì, taglio prima saranno da lavare 3 o 4 foglioline si taglia così io intanto metto delle... poi c'è un'operazione delicata è quella di tagliare il petto di pollo. io la scametta prendo la metà c'eravamo dimenticati anche la salsa di soia anche questa va aggiunta un po' qui nei gamberetti ecco un pochino dei nervi Perché dopo sono duri Da non bisogna eliminare un po' le cose inutili. Perché non io... lo ha tagliato, amore? Eh, perché non lo ha tagliato così, come se uno doveva fare. traccetti Sì. Che... Eh. Questo qui? No, allora, Misha, che è subito venuta. Misha, via! Misha, te non sei di scena? a tagliare io lo taglio così viene così detto di pollo faccio il traccio così allora quindi qui è pronto qui c'è giù un po' d'olio olio d'oliva, ecco, io lo metto dentro eh ok Senti, ma più Umiliato è importante lasciarlo marinare questa eh, preparata, mentre prepariamo gli altri ingredienti. A proposito, di preparare ci sarà anche da accendere l'acqua sul fuoco l'acqua sì. deve essere abbondante. Allora, questo è fatto. E devo preparare anche i zucchini. Noi di ah. solito si fa con i zucchini del nostro lotto, ma quest'anno non è ancora il caso. Però quando sono freschi davvero tu puoi usare anche i fiori. Ma in questo caso qui io butto via i fiori. Le lavate benissimo e si fa, si taglia a giulietti. Come? effettivamente si taglia alla julienne. Ecco, faccio così. Devo prima tutta la parte verde che si usa anche. Mi piace anche mettere parte bianca perché fa i colori dentro. E mi piace che la pasta sia colorata e uso uso tutto ecco si a giuliet eh, ciao metto qui dentro i zucchini fatta giuli Mettiamo un po' di sale. Ecco, ben pronto. Salata al signor Luca. E... Bene. Ora ho finito con il petto di polo, le zucchine, le gamberi. Devo tagliare lo speck. Si taglia, si fa delle fettine. E poi le... dopo si taglia le stelle perché sono un pochino lunghe io le taglio per così levo prima un pochino qui dietro e poi le taglio così ecco uno Ora le metto tutto così. Uno sull'altro il pilastro. Uno sull'altro per non ripetere la stessa cosa. E poi vengono tutti a guardare. Io le metto così a un centimetro almeno larghezza quasi ecco vai bel fatto bene abbiamo finito con le preparazioni possiamo passare alle cotture la meta al supermercato ma poi ce l'abbiamo qui e vengo a prendere nel mio giardino prendo qualche fognolina e la menta e così ne bastano